Una cosa, stavo dicendo che io preparo ho contenuti di vario tipo, quindi potete avere spunti di approfondimento su questi temi, però principalmente questo libro, lo so che adesso lo vedete al contrario, abbiate pazienza ma perché Facebook, la diretta Facebook fatta da cellulare ha questa fregatura. Cioè didattica 2.0 è il titolo e sottotitolo Scenari di didattica, condivisa, digita, scusate, di didattica digitale condivisa a cura di Alberto Panzarasa che è un dirigente, un dirigente scolastico molto diciamo, lungimirante che ha messo in piedi dei progetti innovativi che sono stati anche, hanno raccolto dei riconoscimenti eh, in tema proprio di innovazione nella didattica. Lui mi ha coinvolto, in, prima all'epoca vigevano in, una, in un convegno in una giornata di formazione di, di approfondimento poi da lì sono nati un po' di, di collaborazioni siamo arrivati a scrivere il libro perché ve lo sto dicendo? perché in questo libro trovate un capitolo mio che è rilasciato sotto licenza creative commons così capite come funziona il libro eccolo qua colophon del libro licenza creative commons eccolo qua così vedete come si fa a rilasciare anche un libro cartaceo sotto licenza creative commons ad ogni modo il libro c'è anche in versione digitale quindi andate a cercare, mettete il titolo del libro Didattica 2.0 e lo trovate su vari repository eh, liberamente, eh, quindi scaricabile sotto licenza Creative commons. Avete il mio capitolo e il mio capitolo ha un commento molto molto dettagliato e abbastanza chiaro, forse ancora più chiaro di come è comparso nel video, dell'articolo 70 e delle norme che riguardano l'attività didattica. Ok? Quindi questa è un'altra fonte importante. L'altra cosa, poi chiudo con... L'autopromozione avete visto che eh, il, i video erano tratti da Wikiscuola perché io avevo iniziato a collaborare all'epoca di Polo Quadrino. Al, adesso, se andate sul sito di Wikiscuola, Wiki c'è un mio corso, un mio corso eh, assieme fatto in collaborazione con eh, una professoressa di, di materie giuridiche e, e di educazione civica che si chiama eh, che si chiama Esposito, la professoressa Esposito. che riguarda si intitola cittadinanza digitale no? sapete che adesso l'educazione civica si è evoluta in questa materia ehm, si è diciamo ampliata eh, e prende, prende il campo comprende il campo anche della cittadinanza digitale che è un tema molto interessante io all'interno di questo videocorso ho fatto nove lezioni ehm, Scusate, no, nove lezioni sono il totale. Io ho fatto sette lezioni, due della professoressa Esposito e sette mie, che riguardano appunto il diritto d'autore nella didattica, nell'attività didattica e anche la privacy a scuola. Quindi, se qualcuno vuole un corso più approfondito, ovviamente molto più lungo, eh, sono nove lezioni, nove lezioni con materiali da leggere, approfondimenti e spunti vari, però, questo è un corso che viene erogato da Wikiscuola sulla piattaforma. Il vantaggio, qual è? Che questo corso ha anche la possibilità di accredito, quindi il corso di Wikiscuola vi permette di avere i crediti che vi servono per il cosiddetto aggiornamento professionale, anche noi avvocati abbiamo questa cosa, noi dobbiamo fare i crediti formativi in materia deontologica, vi dicendo voi avete questi, comunque ecco se andate sul sito di Wikiscuola cercate cittadinanza digitale viene fuori il mio corso. Ehm, basta, ecco, questi sono gli spunti di approfondimento e adesso finalmente riusciamo a parlare di didattica a distanza. Allora, eh, intanto va rispondiamo alle due domande che ci sono lì in sospeso. Il ruolo della SIAE? La SIAE è un intermediario. La SIAE è una bestia un po' strana perché in Italia, oltre ad avere il suo ruolo originario di intermediario, cioè di associazione che raccoglie gli interessi degli autori e degli editori e se ne fa portavoce, quindi se ne fa intermediario, Sostanzialmente lei va in giro, la SIAE e in nome per conto degli autori e degli editori va a verificare se le opere sono state utilizzate, in quale contesto e in quali termini, no? quindi va nelle radio, nelle tv, nei locali, nei, nelle, nei bar, nelle discoteche per vedere quali brani e quanti brani sono passati, in modo tale che poi sulla base di queste informazioni ehm, raccoglie i proventi per lo sfruttamento di queste opere e li gira, li ripartisce, si dice tecnicamente, agli autori, questo è il lavoro principale della SIAE. Nello stesso tempo però lo Stato ha attribuito alla SIAE un ruolo anche di controllo pubblico e quindi la SIAE funge anche un po' non da polizia, però insomma da pubblico controllore, da, da, da ispettore pubblico in generale nel mondo degli spettacoli. Eh, ok, quindi mh, questo è, prima ho citato nel corso che abbiamo, nel, nel primo video di oggi, ho citato l'esempio di, di, di, di quel vostro collega, di quel docente, che ha preso una sanzione, in realtà nel video ho sbagliato, ho parlato di 2.800 euro, invece in realtà erano 4.700 euro di sanzione all'epoca, nel 2003-2004, eh, perché aveva appunto utilizzato, aveva messo online queste opere dell'ingegno senza rispettare i limiti del, del diritto d'autore, quindi in quel caso era stata la CIA a eh, intervenire. Allora, ok, penso di aver... Ah no, ecco, l'altra parte della risposta è a livello europeo esistono istituzioni analoghe. Sì, tutti, cioè tutti i paesi del mondo, non solo europeo, hanno una, almeno una collecting, si chiamano collecting society in, in inglese, cioè società di raccolta, che vanno in giro a raccogliere i proventi. Quindi in tutti gli stati ce n'è almeno una addirittura... Eh, negli Stati Uniti ce ne sono tre grandi nazionali più altre piccole, cioè non è detto che ce ne debba essere una, in Italia ce ne sono già due perché adesso c'è stata una riforma e quindi ce n'è una più piccola eh, che si chiama Lea eh, che sta dietro, che ha alle spalle a Soundriff che è un'altra società e, e quindi noi già ne abbiamo due, l'Inghilterra ne ha anche lei un po' di più, però dipende dai mercati, cioè, ovviamente il mercato inglese ha un mercato discografico mostruoso rispetto al nostro, molto più molto più remunerativo e importante, se pensate a tutte le band, e tutti i gruppi eh, inglesi. Allora, quindi ho risposto, credo, alla SIAE, eh, allora, tra l'altro, sottolineo, tutti gli altri paesi, che hanno appunto questa, questi, cioè tutti gli enti degli altri paesi, comunque si parlano tra di loro, vuol dire che eh, se l'utilizzo di una mia opera viene fatto in Francia non è che io devo rivolgermi alla SIAE francese ma la SIAE italiana si, rivolge, si, si occupa lei di fare da tramite quella SIAE francese ehm, allora vediamo un po' le domande, allora c'è Daniela che chiede posso? sì puoi, fai pure la domanda così iniziamo a rispondere sta guardando il video, allora intanto rispondo, intanto che Daniela scrive io rispondo ad Arianna che dice mi pare di aver capito dal primo contributo video che la lettura di testi di, di narrativa, oh, sapevo che arrivava la domanda, di testi di narrativa per l'infanzia utilizzando le app come Meet sia consentita è corretto? Arrivo. Ottima domanda. Ah no, ecco, Daniela ha fatto la, do la domanda, vediamo se si possono accorpare. Allora, Daniela dice, ho realizzato un PowerPoint dove ho utilizzato immagini da colorare prese da uno dei tanti siti che le mettono a disposizione. Per la, per la stampa, e le ho colorate prima di inserirle, quindi le ho modificate, inserirò il PowerPoint sulla piattaforma tipo Classroom, citare la sitografia, devo citare la sitografia, poi un mio grande dubbio riguarda il come, saper, eh, il come sapere quale fosse la licenza di un'immagine presa da Internet, ma, chiedo, ma credo di aver capito che se vado su Google.com advance esatto, dovrei e allora sì, cioè, va fatto prima eh, in realtà, cioè, io cerco un'immagine in base alla licenza, non è che prima la prendo a casaccio e poi mi interrogo della licenza, cioè, attenzione a questo passaggio, cioè, non è che vado su Google, prendo la prima immagine che mi piace, la uso e dopo dico, ah ma aspetta, ma io potevo usarla, no, contrario vedo se c'è un'immagine che mi piace e subito mi devo chiedere se posso usarla perché se non posso usarla è inutile che la, che la vado a prendere perdo del tempo. Quindi il, il lavoro di filtro, di filtraggio delle, delle, delle, dei record, delle, delle risposte di Google va fatto a priori. Okay? Però ecco, sul discorso delle, delle immagini da colorare mi sembra un, una preoccupazione eccessiva. Eh? Non, non mi preoccuperei più di tanto, anche perché se sono... Eh, se sono immagini che sono fatte appositamente per essere colorate, non è che poi l'altro, quello che le ha realizza, realizzate, può dire ah ma come le hai colorate? E allora no, non puoi, perché è una modifica. No, capite che non avrebbe senso come cosa. Il problema è se io prendo la fotografia di un fotografo e eh, ritaglio alcuni particolari, li faccio un fotomontaggio, e la faccio diventare un'altra cosa. Oppure prendo la fotografia e la utilizzo come sfondo per un video musicale. Quello è un'attività di opera derivata. Colorare un'immagine un che mi, mi è già stata fornita proprio per essere colorata non credo che ponga problemi, ma poi ripeto, eh, se mi parlate di una piattaforma tipo Classroom eh, è lì, la differenza di fondo è quella. Così ecco finalmente entriamo nel tema didattica a distanza. La differenza di fondo tra didattica to cure e didattica a distanza è il fatto che noi dobbiamo cercare, appunto anche per rispettare il diritto d'autore, cercare di replicare il più possibile l'effetto classe, cioè in modo tale che l'attività che io sto svolgendo, quindi le, le, le utilizzazioni di opere creative che sto facendo per la mia attività didattica, siano comunque riconducibili al mero scopo didattico. Se molti, allora, molti docenti mi dicono, così rispondo anche a chi ha parlato delle letture in pubblico, no? molti docenti mi dicono, ecco, no, mi collego a questa, a questa domanda, no? Arianna che diceva le, le letture di libri di narrativa per l'infanzia, eh, allora, molti mi hanno scritto in questi, in questi due mesi no, di, di, di, eh, di quarantena, chiamiamoli, per dire Ah, ma noi vogliamo fare letture in pubblico e poi le mettiamo su YouTube, così i nostri alunni possono andarsela a guardare con calma quando vogliono. E attenzione, perché YouTube non è Classroom. Cogliete la differenza, qual è, la, cioè, qual è secondo voi la differenza sostanziale tra YouTube, Classroom oppure Moodle, una di queste piattaforme? La differenza di fondo è che YouTube è aperto a tutti. Quindi non posso, è più difficile da sostenere che ci sia un uso meramente didattico, perché effettivamente il, il, um, su YouTube può passare chiunque: può passare sia il nostro studente, a cui quindi quel contenuto è rivolto e che quindi non pone problemi particolari di diritto d'autore, perché stiamo utilizzando l'articolo il, il, diciamo, 70, um, Diverso è se invece le vado a mettere su YouTube, eh, aperte all'universo mondo, no? dove posso, può venire chiunque. Se ci fate caso, ehm, per quanto riguarda le... Io ho fatto un post nei giorni, nelle settimane precedenti relativo al, all'utilizzo... Delle... Abbiamo fatto una diretta molto bella che era venuta bene, proprio sulle letture in pubblico, sulle letture online. E eh, pochi giorni dopo era girata questa, questa news... Secondo cui la, la J.K. Rowling, autrice, come sapete, di Harry Potter, di tutta la saga di Harry Potter, di tutti i libri connessi, quindi anche Animali Fantastici e bla bla bla, ehm, ha concesso l, il, la libera lettura online di, dei, suoi set, dei sette libri di Harry Potter. Però se voi andate a leggere poi il post il, sul suo sito in cui concede questa lettura, non è che l'ha concessa così a casaccio, concede la lettura solo a determinate condizioni e deve essere per uso didattico. E quindi non potete farlo su YouTube liberamente e soprattutto chiede che se fate una lettura venga notificato. Cioè c'è da compilare sostanzialmente un form sul sito in cui le comunicate che state utilizzando il libro. Allora in quel caso ve lo fa fare liberamente senza problemi. Questa licenza dura fino alla fine dell'anno scolastico oppure, dice per l'emisfero sud, quindi per gente che per loro, diciamo in quei posti in cui per loro è ancora inverno, vale fino al 31 di luglio perché ha capito che insomma, ci sarà questa emergenza eh, questa emergenza epidemica per un po' e quindi in queste, per venire incontro fa, concede di leggere liberamente sulle sue opere. C'è un'altra particolarità però, che eh, le letture di questi Harry Potter valgono, questa liberatoria vale solo per le opere in versione originale, cioè le traduzioni rimangono fuori, perché come potete immaginare se avete seguito il corso di oggi, i traduttori hanno un loro diritto separato e le case editrici italiane, francesi, tedesche, spagnole che hanno fatto, che si sono occupate della pubblicazione della traduzione, hanno dei loro diritti separati. E quindi ce ne facciamo poco di quella, purtroppo, ce ne facciamo poco di quella liberatoria della, della Rolling, la sfrutteranno meglio i bambini, le maestre inglesi, le maestre irlandesi, le maestre australiane, le maestre statunitensi, cioè dove, se, dove i bambini sono madrelingua inglese da noi probabilmente le usano forse le insegnanti di inglese per poter intrattenere i bambini leggendo qualche storiale in inglese, ma è un, un uso molto molto ridotto rispetto al, al potenziale. Quindi capite il discorso della didattica a distanza. La didattica a distanza noi dobbiamo entrare nell'ottica che per poter sfruttare la libera utilizzazione, le, le, le, le eccezioni al diritto d'autore previste dall'articolo 70 come abbiamo visto, dobbiamo essere in un, in un ambito che sia chiaramente didattico e che non ci, ci siano equivoci sul fatto che ah vabbè ma io ho usato una piattaforma per i miei studenti però poi ci sono andati anche tutti gli altri non è colpa mia, eh, perché lì insomma era, era da prevedere il fatto che se io utilizzo YouTube o utilizzo Facebook no? un video come questo, se utilizzo Facebook, io volutamente sulla mia pagina mi rivolgo a tutti perché voglio ampliare la mia rete, no? anzi vi chiedo, vi rinnovo, ampliamo un po' questa rete condividete questo video per favore, perché vedo che siete, siete diventati nuovi, quindi chiedo a quelli che sono appena arrivati, condividete questo video. Scusate, stavo dicendo, cioè, io lo faccio volutamente di utilizzare uno strumento aperto a tutti, una pagina Facebook in cui non c'è, non essendo un profilo ma è una pagina, quindi è per definizione aperta al pubblico, però ok, sono contenuti miei, quello che avete visto è tutta roba prodotta da me, quindi non c'è un problema di diritto d'autore. Eh, tranne appunto all'interno delle slide c'erano delle immagini che avevo preso ma erano sotto licenza Creative Commons e quindi ho rispettato la licenza. In tutti gli altri casi devo stare attento perché se faccio un utilizzo come quello che ha fatto il tizio, no? il famoso Homo laicus, e poi apro, faccio un sito, lui aveva fatto un sito web che era aperto a tutti. E visto che all'epoca internet non era quella di oggi, quindi era un internet molto più povero, lui aveva fatto una cosa molto innovativa, tutti erano andati lì a guardare queste foto solo che tra questi tutti cioè il pubblico del suo sito non era solamente fatto dei suoi studenti e quindi usciva chiaramente dal, dai limiti del diritto d'autore adesso per fortuna, adesso c'è cioè ormai da ormai 13 anni c'è questo articolo 70 il comma 1 bis che dà un po' di libertà anche se non siamo proprio in un'ottica di classe di, di, di, unico, cioè di, di ambito rivolto unicamente ai nostri studenti però dice comunque l'articolo, il comma 1 bis dell'articolo 70 dice che deve essere comunque per fini di insegnamento o di ricerca scientifica. Quindi può essere su un sito aperto al pubblico, ma deve essere un sito che ha uno scopo eh, didattico, scientifico. E deve essere comunque non a scopo di lucro e eh, senza profitto. Ok? Quindi state attenti, cioè marginizzazioni ce ne sono, leggete bene la norma e cercate di rispettare tutte e quattro, sono quattro requisiti, tutte e quattro le richieste che vengono fatte dall'articolo 70. Altre domande? Vediamo un attimo. Sto guardando un video in diretta, grazie, sto rispondendo. Allora dice Francesca, che commentando un'altra un domanda di prima, dice mi collego a questa domanda e chiedo se la lettura di un testo per l'infanzia che avviene tramite la registrazione di un video che inquadra le immagini del libro e non chi legge, condiviso. Poi tramite Facebook, Whatsapp, Padre, eh, eh, Allora vedi, eh, allora, Whatsapp è già un'altra cosa perché Whatsapp se io mando un messaggio specifico al genitore del, dello studente o allo studente stesso sul suo cellulare non è una pubblicazione verso il pubblico, è anche vero che se avete notato, se avete seguito un po' la cronaca di questi giorni, c'è stata una, eh, la FIEG, che è la Federazione Italiana degli Editori di Giornali, quindi diciamo gli editori di Corriere, Repubblica, Messaggero, Giornale, Libero, cioè questi qua tutti insieme si raccolgono, si radunano in questa federazione e hanno agito, hanno fatto una segnalazione all'Agicom, all'autorità garante per le comunicazioni, eh, lamentando che su ehm, Telegram ci fossero dei canali palesemente, diciamo, mirati palesemente a violare il diritto d'autore in cui si condividevano le scansioni o le fotografie di intere pagine del giornale, dei loro giornali quindi la gente, già la gente comunque come sapete non ha tutto questo piacere a uscire perché ha paura del virus e quindi devi mettere la mascherina, devi fare qua e quindi non vanno volentieri dal giornalaio in edicola a comprare i giornali in più, se sanno che possono averlo gratuitamente tramite questi canali, allora eh, la Fiega ha chiesto di intervenire all'Agicom su questi canali. Però era diverso, quelli erano canali in cui sostanzialmente ci, ci, ci si iscriveva e c'erano migliaia di, di utenti iscritti e ci si scambiava brutalmente, liberamente, contenuti che sono, ancora, che sono chiaramente protetti dal diritto d'autore. Sono giornali usciti ieri e quindi se tu mi metti il, le intere pagine di Repubblica o del Corriere, o del sole 24 ore eh, su, su Instagram, su, scusate, su, su, su Telegram, è chiaro che stai parlando il diritto d'autore. Ma se io docente mando via Whatsapp a un singolo alunno oppure a un gruppo ristretto di pochi alunni, non c'è una vera violazione di diritto d'autore. Se invece mi dici Facebook è diverso. Perché su Facebook, a meno che creo un gruppo strettamente controllato, rivolto, cioè riservato solo a degli utenti che sono i miei alunni, allora posso dire che quella è un'attività didattica. Ma se lo metto sulla mia pagina, come sto facendo io adesso? No? Se adesso mi mettessi a leggere intere pagine di questo libro, questo libro è sotto licenza creative commons, non si pone il problema. Ma se, prendo, se vado di là e prendo il nome della rosa, come ho fatto nell'esempio, oppure il manuale di diritto d'autore scritto dal professor Ubertazzi, che è uno dei principali manuali, e inizio a fare le lezioni leggendo quelle pagine lì, a un certo punto qualcuno mi fa notare che no, qualcuno, la casa editrice, che in quel caso è Cedamo o Giuffre, mi fa notare che sto violando il diritto d'autore. Ok, Quindi anche lì tenete separate le cose. Io l'ho visto fare in questi giorni un po', un po' troppo liberamente, le letture in pubblico fatte da... scusate le letture in pubblico, le letture su YouTube o su Facebook aperte al pubblico fatte anche da da pochi, da, da, da, da attori famosi, da personaggi famosi. E così chiudo il discorso delle letture, è giunta notizia che la AIB, Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con l'AIE, Associazione Italiana Editori, si, attiva, si sono attivate per trovare alcuni, eh, diciamo, per, per abilitare un po' questa attività, cioè per consentire che gli utenti facessero letture eh, online di opere, e hanno ehm, stilato un elenco di opere che possono essere di opere ancora tutelate che possono essere liberamente lette online però sono 300 titoli se cercate voi cercate andate su guardatecelo proprio qua davanti ibe video letture è una pagina del sito dell'aibe lo faccio vedere così purtroppo più di così non posso fare è scritto al contrario però video letture delle delle, delle scusate, delle biblioteche libere in rete. Però vedete, questo è rivolto alle biblioteche, cioè sono iniziative di videolettura fatte dalle biblioteche pubbliche sui loro canali, sul loro sito, sul loro, sulla loro pagina Facebook, sul loro canale YouTube. E comunque, come vedete, è limitato a 300 titoli. 300 titoli rispetto all'immensa all offerta di letteratura che abbiamo è nulla. Questo ci fa capire come l'approccio sia molto restrittivo, ok? Non è così, non è un liberi tutti, cioè non è perché se c'è la pandemia allora il diritto d'autore, il diritto d'autore si fa da parte. Allora, vediamo cosa chiede eh, Salvatore, chiede, gli studenti ci possono registrare? Eh, beh, insomma, <ride> lì andiamo su un piano che è di molto diverso da quello del diritto d'autore, secondo me. Cioè, allora, c'è anche una questione di diritto d'autore, no? Ehm... Vabbè, Allora mettiamola sul piano del diritto, è una bella domanda, molto difficile però, molto ampia diciamo, mettiamola sul piano del, del puro diritto d'autore, eh, se un, io faccio lezione a livello più universitario che, che, che scuola diciamo, secondaria, però eh, se gli studenti registrano le mie lezioni e poi sbobinano queste lezioni, eh, il risultato di questa sbobinatura che è un testo, sostanzialmente è un, una dispensa, diciamo è di mia di proprietà nel senso che il diritto d'autore ce l'ho io su quella sbobinatura perché il diritto di trascrizione è uno dei diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore quindi loro possono registrarmi dovrebbero per una questione di correttezza e di, anche probabilmente di riservatezza però avere una lezione in un'università pubblica in un'aula grande così non credo che abbia grandi segreti però per una questione di correttezza, di regolamento universitario, solitamente si deve chiedere il permesso. Se il docente dà il permesso, però il permesso solitamente è limitato all'utilizzo personale. Non è che allora lo studente prende queste registrazioni e le sbatte su, appunto, su qualche piattaforma, oppure addirittura le sbobina, tira fuori una piccola dispensa e poi ne fa un libro, oppure ne fa un manualetto da distribuire, perché quella lì è una violazione di diritto d'autore. Okay? Se la mettiamo sul piano del diritto d'autore, sì, in quel caso... Il, il diritto d'autore viene violato, il mio diritto d'autore di docente. Eh, capisco la domanda che in un, in un periodo di didattica a distanza, cioè didattica online, è più facile ancora registrare, no? perché uno studente leggermente sgamato, e non ci vuole tanto, no? uno studente di 13-14 anni ha già competenze sufficienti per fare queste cose meglio di, quanto le farei, di come le farei io, eh, si scarica un software per cui mentre voi fate lezione via, via Moodle, via eh, Google Meet o eh, Google Classroom, quello che volete o Microsoft Teams, lui lancia questo software e registra tutta la lezione, il che da un punto di vista didattico è assolutamente comprensibile perché lui poi avendo la, la lezione registrata se la può riguardare con calma, no? e quindi dal punto di vista educativo, didattico in sé, non vedo nessun problema, anzi mi sembra un'attività meritoria, mi sembra un'attività, un'iniziativa una intelligente dello studente. E sul fatto che poi lui lo riutilizzi, riutilizzi queste, queste, queste sbobinature o questi appunti questi, o questi video proprio, eh, o questi audio per darle in giro e magari venderli a quelli dell'anno precedente, eh, dell'anno successivo, no? all'università c'era un po' questa cosa, se avete, tutti avete fatto l'università e c'era il mercato sottobanco degli appunti e delle dispense a, a, a, eh, diciamo all'insaputa del professore, eh, all ci sarà un motivo perché era all'insaputa, okay? eh, altre domande La domanda, questa è una domanda non da poco, brava Francesca. Intanto, ricordo a tutti di condividere. Perché ogni, vedo che state calando, siete già 38, aiutatemi a condividere, per ogni risposta che do, voglio un condividi in cambio. Facciamo questo, facciamo questo patto. Stringiamoci la mano. Non si può darsi la mano adesso perché è vietato, però, idealmente, si diamo una mano, a ogni, a ogni risposta che fornisco, ogni domanda a cui rispondo, mi fate un condividi, grazie. Allora, Francesca chiede se il canale YouTube è un canale istituzionale della scuola. Punto di domanda è. Eh, eh, proprio la domanda peggiore che temevo. Nel senso che. Eh, allora, il canale YouTube è istituzionale della scuola e quindi uno può dire. Eh, è, è, su, è in un canale che è. Pre, eh, squisitamente didattico, perché è fatto dalla scuola, è realizzato dalla scuola, nessuno ci guadagna, c'è dietro il controllo del, del dirigente scolastico e tutto, va bene. Qual è il problema che mi viene, cioè quello è il dubbio che mi viene. Il dubbio è che, essendo su YouTube comunque, allora scatta anche un, un velato uso a scopo di lucro, diciamo, nel senso che non c'è lucro da parte della scuola, però c'è lucro da parte di Google. Da parte di YouTube, cioè se io carico contenuti su Facebook o su YouTube, no, anche adesso noi siamo in diretta su Facebook. Io non prendo un euro per questa cosa. Eh, sto regalando il mio tempo, ma lo faccio volentieri in cambio di un po' di, diciamo, di contatti nuovi che mi vengono creati che mi, mi vengono a, si vengono a creare, un po' di visibilità. Eh, però stiamo facendo un gran servizio a Facebook, nel senso che tutto il, tutto il traffico che questa mia diretta crea. Cioè, genera, genera business, genera introiti al signor Facebook, ok? Quindi c'è un utilizzo commerciale, anche se in diretto, anche se non ce ne rendiamo conto, eh, Facebook fa, eh, fa business, scusate, ho toccato il tavolo, fa business eh, sul... Eh, grazie ai contenuti che noi ci carichiamo, quindi questa cosa, diciamo, teniamola lì, me la devo un po' studiare, perché il fatto che il canale sia istituzionale della scuola in effetti fa pensare che ci sia un, un intento di, didattico e istituzionale. Il fatto che però sia comunque su YouTube e non, sul sito, e non sul sito istituzionale della scuola mi fa pensare che lì comunque ci sia una cessione di diritti, eh, una cessione diciamo non di diritti, però una, una licenza verso, a favore di Google, a favore di Google che è il service provider che sta dietro a YouTube e il quale ovviamente ci guadagna, ci mette la pubblicità, no, banalmente ci mette il, pan, il banner pubblicitario sotto, e quindi in alcuni casi potrebbe creare problemi. Altra domanda, Elena chiede, siete tutte, tutte fanciulle, mi sembra di capire. Allora, sto preparando una gita virtuale con delle immagini eh, dalla, dalla Street View di Google, posso pubblicarla su Facebook e YouTube? È un po', un po borderline. Bella iniziativa, interessante, eh, siamo sempre lì, cioè, se fossimo sicuri che, che siamo in un ambito puramente didattico non vedo problemi, assolutamente. Essendo, su, essendo poi messa su allora se la mettiamo su YouTube alla fine siamo rimasti in casa, no? Cioè, ehm, abbiamo usato un servizio offerto da Google per andare a metterlo su un altro servizio offerto da Google, dubito che lo stesso Google se la prenda male, no? perché tanto stiamo portando... Scusate, mi è, mi è partita una cosa il cellulare, spero che non si sia sentito problemi. No, dicevo, siamo comunque in casa dello stesso, dello stesso soggetto e quindi non credo che ci siano problemi. Se però utilizzo delle risorse di, di, di, di Google, le, le, le, le utilizzo per eh, mettere un video su, su Facebook, sto usando la risorsa di Tizio, per portare acqua al mulino di Caio, che è il suo principale, è il suo principale eh, concorrente. Non so se. Ok, sì, no. Sto, sto avuto dubbi che, perché vedo che, che lampeggia una cosa lì. Non vorrei che, che, fossimo, che fosse caduta la diretta. Eh, invece no, ho conferma da qua che, che siamo in diretta. Quindi, ehm, capite, è interessante l'iniziativa. Occhio che, allora, Google Street View, eh, non so come sia questo, eh, Elena, questo, questo progetto, quindi dovrei vederlo. A volte all'interno di Street View ci sono delle foto fatte dagli utenti, il che crea un altro problema, perché lì il diritto d'autore non è neanche di Google o, o di YouTube, ma è di... Ehm, è dell'utente stesso, quindi devo citarlo, devo rispettare i suoi diritti, si creano un po' più di, eh, di, di, di dubbi e di criticità. Purtroppo lo devo abbandonare, grazie per l'uomo, vabbè, ok? Links YouTube caricati da Padlet sono legittimi? Eh, chiedo a Simona eh, di precisare meglio la domanda, links di YouTube caricati da Padlet? Non ho visto che non uso Padlet, chiedo... Eh, Chiedo bene che cosa si intenda. Allora, in generale, intanto, intanto che Simona precisa meglio la domanda, in generale, in premessa, i link non dovrebbero normalmente creare problemi di diritto d'autore. Il link è semplicemente un'informazione eh, eh, diciamo, un che rimanda ad un'altra fonte. No? È una cosa cliccabile, una riga oppure un tastino che mi fa aprire una cosa che è da un'altra parte. Quindi non è che ponga un problema di diritto d'autore. Cioè il contenuto mi dice se ti interessa questa cosa la, tro la puoi trovare qua e in questo qua c'è la parte, diciamo, di, di, di, cioè è lì che c'è il diritto d'autore, cioè sul server in cui c'è questa cosa. Quindi il semplice link in sé non è un problema. Il problema è che se io realizzo una mia, una mia risorsa didattica basandomi solo su link, qual è il problema? Che nel momento in cui il titolare dei diritti toglie... Eh, toglie il, il, il contenuto dal server, eh, dal, dal, dall'hosting dove è stato posto, dove è stato posizionato. Io dal link non, non la trovo più no? e quindi trovo il buco. La stessa cosa succede quando faccio l'embedding, no? prendo, il, incorporo un video di YouTube in un'altra, in, un in un blog ad esempio. Quello è un deep link, no? è, è comunque un link perché in realtà il, il contenuto risiede sempre su YouTube. Io non ho fatto altro che incorporarlo attraverso un artificio tipico del, dell'HTML però devo sapere che il contenuto è di là e quindi se, quello, se il tizio il titolare del, dell'account del profilo YouTube me lo toglie anche da me comparirà al buco, mi capite? mi seguite? quindi il mio commento certo era riferito a un suo commento Simone mh, non al signor Salvatore Paone. vabbè ok eh, sì perché purtroppo le dirette fanno vedere le cose in modo un po' strano allora, Arianna dice, altra domanda, beh, allora aspetta, però ho già risposto, vorrei dare spazio a tutti. Eh, Francesca dice, la ringrazio molto per la risposta, ok, grazie, la devo, mi dovete lasciare, chi deve andare vada, ovviamente, prima di andare fate un condividi nel dubbio, condividete comunque il, il video, eh, grazie. Eh, la, le, le foto sono di Google? Elena risponde, le foto sono di Google? Sì, allora, no, attenzione le foto di google street view quelle girate nelle strade indubbiamente però a volte se io mi fermo su un negozio che voglio vedere bene si apre di fianco una preview in cui io vedo delle foto più dettagliate di questo negozio e a volte quelle lui le va a prendere dagli account di google immagini di, di um, picasa delle, su, dei, dei, dei progetti di google che permettono agli utenti di caricare immagini ok quindi occhio Fate, fate, bene, fate bene attenzione che sotto ci sia l'indicazione del copyright ecco, allora, Simona quindi precisa caricate su Padlet e condivisi su Facebook eh, però non ho capito, ripeto, non essendo io un utente di Padlet ho bisogno che mi spiegate meglio che cosa volete fare comunque il discorso del link è quello ah ok, sono stato attento a non mettere foto scattate d'account perfetto, mi sembra corretto Allora, c'era una domanda che avevo saltato che era, altro domanda, Francia, eh, Arianna che chiedeva, altra domanda sempre riguardanti i libri di narrativa per l'infanzia, Al alcune case editrici hanno dato la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni ebook, questi ebook che ho scaricato, eh, questo ebook che ho scaricato, posso riutilizzarlo per una lettura da pubblicare su un sito pubblico, ad esempio il sito della scuola o su una costituzione personale, ma no, sono due cose, stiamo mettendo, cose, stiamo mettendo insieme diritti diversi, il fatto che loro te l'abbiano lasciato scaricare gratuitamente non ti dà nessuna licenza oltre a quello, non ti dà una licenza, non è che te l'hanno lasciato scaricare allora è tuo, te l'hanno lasciato scaricare, eh, non vuol dire che io adesso da lì lo posso replicare e buttare altrove, no. Questo, dove, cioè, se volete leggerla in pubblico, ehm, su un sito pubblico dovete comunque rimanere all'interno di quei... Allora, molto semplice se volete leggere opere letterarie in pubblico quindi su un account YouTube o su Facebook eh, dovete andare o su opere di pubblico dominio no? io leggo i Promessi Sposi non mi devo porre il problema del diritto d'autore perché Manzoni è morto da più di 70 anni e non ci sono traduzioni in mezzo ok? quindi primo, prima, prima soluzione seconda cercare libri che siano sotto licenza Creative Commons ok? Eh, e quindi se la licenza Creative Commons, quella, quella che ho, il libro che ho scelto, ha no, una licenza Creative Commons che ne consente il, anche la libera, quasi tutte sostanzialmente ne consente la libera lettura. Tra, ci sono quelle che chiedono di non fare eh, usi commerciali, però nel vostro caso non ne fate un uso commerciale, allora i libri sotto licenza Creative Commons si possono leggere. Lo so che voi mi direte, ma noi non ce ne frega nulla dei libri sotto licenza Creative Commons, noi vogliamo i libri quelli, quelli famosi, noi vogliamo leggere eh, che ne so. Eh, eh, Geronimo Stinton, no? qualche, qualche fiaba per bambini, eh, Geronimo è, è, è tutelato, <ride> mi spiace, però è sotto copyright, a meno che la casa editrice molli il colpo, cioè ci consenta di farlo, oppure ci assumiamo il rischio. Cioè, ripeto, non sto dicendo che se leggete queste opere vi arrivano a prendere i carabinieri il giorno dopo, però può essere che vi facciano una richiesta di rimozione del contenuto, No, cioè In una situazione come quella che stiamo vivendo, dubito che questo sia il principale problema degli uffici legali, delle case editrici, anche perché farebbero fare una, una, una campagna di, di, di, di azioni legali contro gli insegnanti che leggono i loro libri ai bambini, allora... Quando anche il diritto d'autore fosse dalla loro parte, e lo è, diciamo formalmente è dalla, dalla parte delle case editrici in questo caso, però da un punto di vista morale sarebbe un autogol mostruoso, dal punto di vista della comunicazione sarebbe terribile. No? Cioè, Ve la vedete, eh, Mondadori che fa un'azione legale contro 10 docenti che hanno fatto letture per i bambini, Cioè, la vedo un'ipotesi davvero molto, molto, molto improbabile. Però, visto che io sono un avvocato e voi mi chiedete come mi devo comportare, io non vi posso dire, ah ma sì, fregatene del diritto d'autore perché tanto, perché tanto siamo in pandemia e allora nessuno agirà. Perché non è vero, perché avete visto che gli editori dei giornali invece si sono presi male. Cioè, gli editori dei giornali di fronte a un uso un po' troppo disinvolto delle, delle versioni digitali dei loro giornali su, su Telegram, come vi ho spiegato, hanno chiesto ad Agicom di agire e hanno fatto anche una denuncia, penso, sul piano penale per, per, per indagare se c'è stata un'azione una, un di, di vera e propria contraffazione e pirateria. Ehm, quindi, ripeto,. Voi siete meno esposti perché avete diciamo, l'ombrello generale dell'attività didattica che non è cosa da poco, soprattutto in un periodo storico come questo che nessuno si immaginava in cui siete, vi siete trovati costretti a dover fare l'attività didattica eh, a distanza in versione digitale quando invece prima avreste fatto le stesse identiche cose in aula e nessuno vi avrebbe nessuno sarebbe potuto venire a controllare, a rompere le scatole a vedere se stavate utilizzando la pagina giusta, il numero di pagine giuste del libro facendolo online vi, vi esponete semplicemente un po' di più ehm, il problema, quando abbiamo parlato di letture in pubblico nell'altra diretta c'erano molte biblioteche che, che, che avevano partecipato quindi non era attività didattica, era più attività di intrattenimento culturale e capite che è un po' diverso cioè se invece di fare un'attività didattica per i bambini io faccio letture di Tolkien, no? ecco Adesso stanno facendo su, su Italia 1, stanno facendo passare tutta la, la saga del Signore degli Anelli, no? Allora io per seguire un po' l'onda faccio come biblioteca, organizzo letture di Tolkien e chiamo due o tre attori molto bravi che mi leggono 50 pagine di Tolkien. Eh, non ve lo lasciano fare così liberamente, perché se noi lo facciamo sulla pagina Facebook della biblioteca, sull'account YouTube della biblioteca, quella roba lì ha una visibilità molto ampia e quindi lì entra in gioco il diritto d'autore, è inutile nascondersi dietro a un dito e la casa editrice di Tolkien, il traduttore di Tolkien anche, si piglia male perché magari Tolkien ha sufficientemente le spalle larghe i soldi per non venire a rompervi le scatole ma magari il traduttore dice ma caspita, però sti qua stanno leggendo la mia traduzione questa è un po' la, la questione ehm, che altro, scusate, no, il, il, ah sì, c'è un'altra domanda, vediamo un po', la ringrazio, ok Grazie, è molto chiaro. Ecco, è arrivata un'altra. Alla prossima stay safe. Allora, Susanna chiede. Ciao, in Svizzera fare un embedding di un video è considerato come una violazione del diritto d'autore, perché sarebbe una riproduzione del video. Invece indicare il link non è una violazione, perché sì... Si... No, ho fatto una faccia in un perché allora da noi... Mh, allora, sta cosa dell'embedding hanno provato anche a farlo in eh, negli Stati Uniti, c'è una sentenza molto discussa che appunto cercava di dire che l'embedding in realtà va a toccare, cioè voi prendete banalmente questa frase, cioè, se noi iniziamo a dire che l'embedding è, ehm, è violazione di diritto d'autore ci crolla mezza internet. Cioè tutte, tutte le piattaforme social, da YouTube a Instagram, a Twitter, che si basano sull'essere embeddate in altri articoli, in altre pagine, cioè ci crolla tutto, perché noi dovremmo ogni volta chiedere il permesso, una roba che non sta in piedi. La Svizzera non la conosco, nel senso che la Svizzera, essendo fuori dall'Unione Europea, ha un diritto d'autore suo. Cioè allora, l'impostazione della legge sul diritto d'autore svizzera è molto simile a quella italiana francese, perché è venuta da lì però poi le, le direttive europee che si sono stratificate negli anni 80, 90 e 2000 eh, fino alla, alla più recente del, dell'anno scorso quelle agiscono solo sui paesi dell'Unione Europea, la Svizzera è fuori dall'Unione Europea e quindi si fa un po' le sue regole eh, da noi vi assicuro in tutta Europa tra l'altro e tutta l'Unione Europea c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea quindi il, massima, la massima, il massimo livello diciamo della giurisprudenza che ha dato un'indicazione abbastanza chiara sulla libertà di link e il content embedding, secondo me, ma secondo tanti teorici, è comunque rientra in un concetto ampliato di link. Eh, però sì, interessante come spunto. Però Elena chiede, sempre per la gita virtuale vorrei inserire delle foto scattate da me in un museo, non c'era di vieto, e poi si dice, che domande cattive che mi state facendo, caspita tutte molto interessanti, cioè ogni domanda che voi fate richiederebbe circa una lezione di 20 minuti, mezz'ora però vabbè cerchiamo di essere sintetici, non ho perso anche il filo del tempo caspita stiamo andando lunghissimi, comunque vedo che siete ancora connessi quindi vuol dire che avete piacere Vabbè, allora per la gita virtuale mettere foto di un museo qual è il problema? che anche se non ce la divieto, ehm, innanzitutto potrebbe esserci diritto d'autore da parte degli artisti perché un museo che cosa si intende? Perché se parliamo degli uffizi molto, o dei musei vaticani, molto probabilmente non c'è più diritto d'autore da parte di Michelangelo e, e, e di, eh, che ne so, di Mantegna. Okay. Eh, se parliamo che ne so, del, del Museo del Novecento di Milano, che è un museo che a me piace un sacco, quello in Piazza del Duomo, ehm, lì c'è tutta roba tutelata. Capite? Vabbè, museo archeologico, ok? Risolto allora. Se è un museo archeologico si risolve il problema, nel senso che non sono opere di diritto d'autore. C'è però, e qui si apre un thriller, c'è però una norma che è scritta su un articolo 108 del codice dei beni culturali, che quindi non è diritto d'autore. Siamo in un altro campo, che tra l'altro a me compete meno perché è diritto amministrativo. Ora c'è una norma del codice dei beni culturali che dice che le riproduzioni di beni culturali sono comunque soggette ad una eh, previa autorizzazione da parte del, del, dell'ente che, che ha in custodia il bene. Non posso dire più di così purtroppo in questa sede, se no andiamo davvero fuori tema. Eh, dobbiamo parlare di didattica a distanza, di, di, di, di copyright nella didattica a distanza, quindi non, non, eh, però ecco, occhio, perché in alcuni musei magari ti lasciano scattare la foto, però... Il, un conto è scattarla e portartela a casa, altro conto è diffonderla liberamente. Eh, L'uso personale e di promozione culturale è tendenzialmente tutelato, cioè se vai a leggere l'articolo 108 dei beni culturali dice che normalmente questi usi, tipo quelli che state, di cui mi state parlando, non dovrebbero essere problematici. Però pensate al caso in cui uno, un, un, un utente vada in un museo a fare foto, e, e poi utilizzano di queste foto per fare la copertina di un libro che viene messo in commercio, quindi c'è un uso commerciale, e allora lì il museo si potrebbe, si potrebbe inacidire, diciamo, potrebbe chiedere i canoni della, di riproduzione per, per lo sfruttamento. Ehm, no, allora, volevo rispondere in generale, cioè alcuni mi hanno chiesto in questi giorni se cioè, visto che siamo in una situazione di, di, di pandemia, quindi una situazione straordinaria e, e, e che ci impone di fare delle cose online quando normalmente le avremmo fatte dal vivo e quindi in un certo senso siamo un po' portati, eh, forzati a, a violare il diritto d'autore anche se non, normalmente non lo faremmo no? la didattica a distanza ci pone, insomma, ci, ci, ci, per, rendere, per rendere i contenuti didattici più accattivanti, cioè, ci spinge a... Eh, prelevare contenuti in rete, quindi insomma siamo un po, più, un po' più tentati, Ecco, prendete questo verbo, siamo un po' più tentati a violare il diritto d'autore. Allora molti mi hanno chiesto, ma sicuramente visto che siamo in pandemia avranno fatto delle norme, avranno scritto delle norme specifiche per ammorbidire un po' la, la, la normativa sul diritto d'autore in materia, soprattutto in materia didattica, in materia di biblioteche, e infatti io per oggi ho preparato, una, ho preparato un cartellone, che adesso vi faccio, vi proietto, un cartellone con tutte le norme che sono uscite da quando è iniziata la pandemia ad oggi in materia di diritto d'autore, così potete vedere quali sono le varie, ehm, i vari casi in cui il diritto d'autore si fa da parte, secondo il legislatore il diritto d'autore si fa da parte, proprio per venire incontro alle esigenze della pandemia. Il cartellone è quello che trovate qua dietro le mie spalle, adesso mi sposto così potete vederlo. avete letto ecco, ecco queste, sono <ride> queste sono esattamente le norme che il governo ha approvato eh, ha approvato fino ad oggi in materia di diritto d'autore ok Perso, cioè, spero che abbiate colto la mia, il mio sarcasmo quindi ahimè eh, che ci piaccia o meno non abbiamo particolari eccezioni al diritto d'autore legate <ride> legate al, al, alla pandemia, è rimasto tutto come prima, dobbiamo da un lato far, far leva sul buon senso perché dubito che la stessa SIA e, e gli, stessi, gli stessi titolari dei diritti, case editrici, case discografiche abbiano proprio voglia di rompere le palle adesso, detto molto terra a terra, no? ecco, pensate alle case discografiche, pensate a tutte le varie eh, sere che abbiamo fatto i concerti, sul vi ricordate, troviamoci a cantare sul balcone, gente che si è messa a suonare, in teoria quelle erano, erano esecuzioni in pubblico, eh? quelle sono tutelate dalla SIAE in teoria sarebbe, ci, bisognerebbe chiedere il permesso per quegli utilizzi. Però dubito che la SIAE in una situazione come questa in cui la gente insomma, è costretta in casa con la mascherina, con la mucchina, vada, eh, vada a rompere le scatole sotto i balconi. Però ecco, teoricamente il diritto d'autore non ha fatto minimamente cambiamenti in virtù della pandemia e vi dico... Sarebbe anche difficile per il legislatore italiano riuscire a fare una norma del genere, cioè, a parte la loro inerzia, nel senso a parte che hanno talmente altri casini per la testa per cui dubito che si mettano a pensare al diritto d'autore. Però al di là di quello, il, il legislatore italiano non avrebbe forse nemmeno la competenza per farlo. Eh, ah, saluto Federica, ciao cara. Quest'anno non ci vediamo, è vero? Vabbè, per motivi che non sono strettamente legati alla pandemia, tra l'altro. Comunque, ehm, no, dicevo, non avrebbe nemmeno competenza il legislatore eh, italiano per fare norme di questo tipo perché ehm, comunque abbiamo, la, la materia del diritto d'autore deve stare all'interno delle direttive europee con, con, con, ehm, cioè con, poca, con poco margine d'azione, ok? Quindi, quindi è difficile che lo Stato italiano, il governo italiano, si inventi un'eccezione particolare al diritto d'autore legata alla pandemia. Poi, visto che ormai la Costituzione ce la siamo bevuta più di ormai qualche mese fa, da quando si, si, si comprimono le, le libertà dei cittadini, libertà fondamentali dei cittadini, con dei, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che forse non è lo strumento migliore e più opportuno per fare questo tipo di interventi, però, chiuso la parentesi tra tutte le varie forzature giuridiche che abbiamo visto in questi due mesi ci potrebbe stare anche, ce ne potrebbe stare anche uno sul diritto d'autore e non creerebbe così grande scandalo però mi sembra che non gliene freghi nulla a nessuno se ci fate caso ed è molto triste l'unica volta che in questi due mesi di pandemia ho sentito parlare di diritti d'autore sapete quando è stato? quando si è parlato del, del calcio della, de, della sospensione o meno della serie A no? ed in, diciamo in generale dello sport quando si è parlato di sport allora ho sentito che nei TG, nei rotocalchi, negli speciali parlavano anche di, eh, parlavano anche di, di, di, di diritti TV, che sono sostanzialmente i diritti connessi sugli eventi sportivi, che non è proprio diritto d'autore, è il diritto connesso sugli eventi sportivi, l'abbiamo visto forse nella prima parte del video di oggi. L'unica volta che ne ho sentito parlare, e ovviamente non era, non era materia diciamo, di carattere culturale, ma era intrattenimento puro perché era lo sport, era la serie, sostanzialmente la Serie A e la Champions League, erano i due grandi eventi, però c'è anche dentro Wimbledon, c'è anche dentro le Olimpiadi, sono, sono trasmissioni televisive che spostano un sacco di soldi, voi non vi rendete conto quanto business sia sotto e quindi su quei diritti c'è c'è pressione, ed è stato uno dei motivi per cui volevano riprendere il campionato perché si perdono un sacco di soldi in diritti televisivi eh, rimedierò per averti ancora ospite sì, devi aspettare che cambi il direttore probabilmente vabbè ehm, non ci scommetterei immaginavo eh, altre non... quindi sono tutti ringraziamenti non vedo altre domande siete stanchi immagino <ride> sono stanco anch'io sinceramente eh, però ecco la didattica a distanza ha questo, questo tipo di, di, di problematiche, però mi sembra che con, con i video di oggi abbiate un, un minimo di quadro del, della questione. No? Ecco, una cosa che non c'era nel, nel video, eh, questa secondo me è importante, merita di, di, essere, di essere approfondita, la allora, legge sul diritto d'autore... La vado a prendere, c'è un articolo dopo l'articolo 70 che si chiama set, articolo 70 eh, dovrebbe essere se, scusate, 71 bis, eccolo. L'articolo 71 bis si riferisce a particolari portatori di handicap. Purtroppo anche qua non ve lo posso far vedere perché, cioè sì, lo faccio vedere, ma è il contrario, no? Vedete? L'articolo 71 bis dice che. Ai portatori di particolari handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e materiali protetti dal diritto d'autore o l'utilizzazione della comunicazione al del pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Questo è un altro aspetto fondamentale, cioè abbiamo ovviamente spesso degli studenti e dei ragazzi che per, la loro, per un loro handicap, per una loro difficoltà che può essere fisica ma anche a volte puramente eh, diciamo, di apprendimento, di lettura di, di, di, legato alla dislessia, alla disgrafia eh, via dicendo eh, abbiano necessità di, in, di modificare le opere per poterne fruire l'esempio più classico è il non vedente che per poter fruire di un libro ha bisogno di renderlo in, renderlo in versione braille oppure in versione audiolibro Realizzare un audiolibro da un testo è a tutti gli effetti un'attività coperta dal diritto d'autore, chiaro? Eh, se non ci fosse questa norma, anche un portatore di handicap dovrebbe in teoria preoccuparsi di chiedere il permesso ogni volta che fa questa Ovviamente non ha senso, quindi per fortuna il legislatore nel, nei primi anni 2000 ci ha pensato e ha inserito una serie di liberi utilizzi appunto che riguardano anche questo caso. Nelle slide non l'avevo messo e secondo me questo è importante perché sicuramente alcuni di voi avranno a che fare con portatori di handicap. Però ecco ricordatevi che anche qua dice che deve essere strettamente legato all'handicap e questo mi sembra, vabbè, anche logico. Non deve avere carattere commerciale e eh, si limita a quanto, a, a quanto richiesto dall'handicap. Ok e deve essere dice, per uso personale, quindi deve essere una, una trasformazione dell'opera che il, il portatore di handicap fa per uso per se stesso e quindi non c'è un'attività commerciale, cioè non c'è so, un'agenzia o un, un, uno studio di consulenza che si fa pagare per fare le trasformazioni, per fare gli audiolibri perché se c'è questa attività allora usciamo dall'ambito della, della, della norma della 71 bis e bisogna passare dal vecchio giro, cioè chiedere il permesso Ottime lezioni, spiegazioni chiare, vi ringrazio. Se volete ringraziarmi ancora meglio, ancora di più, potete fare like alla mia pagina, andare a leggere i miei libri, condividere i miei contenuti. C'è questo, cioè già questo video, secondo me se lo vedessero altre. Adesso siamo in 25 persone. Se ci fossero, che ne so, se questo video lo vedessero altre 30, 40 persone, ma anche domani, dopodomani, no? Cioè non è detto che debbano seguirlo in diretta, dopo rimane come video, non so se avete.